Siamo di fronte a un modello di sviluppo che non funziona più, questo ormai è evidente a tutti. Nelle mie presentazioni generalmente parlo di una, di una fase in cui siamo sospesi tra non più e non ancora. C'è cioè una fase in cui le, cose che, le modalità che utilizzavamo prima non funzionano più, ma non abbiamo ancora trovato nuovi modi di risolvere i problemi. L'abbiamo raccontato anche in tanti modi diversi, abbiamo parlato di crisi entropica, di un sistema che sta collassando per implosione, abbiamo parlato di una perdita di senso, intesa come smarrimento della direzione, ma anche proprio del significato dell'essere, dell'agire, per quali motivi ci muoviamo, cos'è cos che ci spinge, cos'è che, eh, che ci muove. E l'abbiamo raccontato anche attraverso la metafora del tunnel, siamo dentro il tunnel, no? ce lo raccontano tutti da una vita, ci sono gli ottimisti che iniziano a vedere la luce in fondo al tunnel, ci sono i pessimisti che ci dicono, è vero si vede una luce in fondo al tunnel, ma sono i fari di un treno che sta arrivando in senso contrario, e poi ce ne sono altri, e noi fra questi, che ci dicono, guardate che non si vede nessuna luce, prepariamoci a dare, a dare il tunnel perché ci resteremo dentro ancora a lungo. E gli ultimi dati economici che abbiamo, ma sono quelli di qualche anno fa, nel senso che ormai non, non cambia nulla, ci dicono che veramente ci rimarremo ancora dentro a lungo nel tunnel. Perché è vero che qualche impresa, soprattutto quelle che esportano, hanno ripreso a creare occupazione, a creare ricchezza, ma la maggioranza delle imprese si trova ancora in mezzo alla galleria. E per molti aspetti, penso al welfare, penso all'occupazione, probabilmente il buio più profondo del tunnel non l'abbiamo ancora sperimentato. Prepariamoci ad dare il tunnel quindi che dal mio punto di vista non ha un'accezione solamente negativa, anzi, vuol dire che dipende da noi, vuol dire che ci sono molte cose che ci possono portare fuori dal tunnel, che passano da Roma, passano da Bruxelles, e su quali veramente poco possiamo fare. Però ci sono azioni altrettanto importanti che dipendono esclusivamente da noi, che ci possono sicuramente rendere più confortevole il tunnel, ma anche illuminare la strada e farci vedere quale strada seguire per andare verso eh, l'uscita. Una delle cose che abbiamo imparato in questi anni di eh, globalizzazione è che è vero che la sfida si gioca sempre più a livello globale, ma se è competitivi, se si è, si è, si è all'interno di un sistema territoriale competitivo. Cioè quello che fa la differenza è la qualità del sistema territoriale locale. Bisogna ribaltare quel paradigma che ci ha accompagnato per tanti anni. Noi abbiamo sempre detto che imprese competitive fanno il territorio competitivo e in passato lo dicevamo perché era vero, oggi bisogna dire sia competitivi come persone e come imprese se si è inserita all'interno di un contesto territoriale competitivo. Non è un gioco di parole ma cambia radicalmente il modo di pensare le politiche. Pensiamo al welfare, il welfare non è più visto come un costo ma viene visto come un investimento, come una risorsa. Per riuscire a ribaltare questo paradigma Bisogna valorizzare quella che è la vera competenza distintiva, il vero valore aggiunto di questa regione, dell'Emilia Romagna. Sono sì le imprese, tutto quello che volete, ma è soprattutto la qualità del sistema relazionale. Ciò che ha fatto la differenza in questa regione sono i legami che legano le imprese fra di loro, li legano con le persone e li legano con il territorio. Pensiamo al modello emiliano-romagnolo, no? per come l'abbiamo conosciuto, anche se il termine modello ovviamente... Non piace, alla fine questa cosa qua. Sono poche imprese di media e grande dimensione che facevano da, da traino, da, da driver per un insieme molto più vasto di piccole e piccolissime imprese che lavoravano con queste con un rapporto di competenza su fornitura. Le grandi imprese crescevano, esportavano, portavano ricchezza, che riversavano sul territorio, creavano un benessere diffuso fra le imprese e i cittadini. Questo benessere diffuso, ovviamente, favoriva la nascita di nuove imprese e di nuovi legami. C'era una sorta di patto di reciproca convenienza, che è un po' poi anche la, quella creazione di valore condiviso, modello zap che ricordava Zamagni, no? senza scomodare Porter, dove veramente no, c'era una, una convenienza per tutti a rimanere qui. C'era convenienza per le imprese, perché qua trovavano persone formate, persone capaci, trovavano un sistema di servizi di qualità, un ambiente favorevole per svilupparsi, per fare impresa. C'era una convenienza da parte dei cittadini, delle persone, perché qua potevano trovare un lavoro all'altezza all delle loro aspettative e potevano trovare dei servizi alle persone, per esempio quelli legati al welfare, che aiutavano ad avere un'elevata qualità della vita. Dalla seconda metà degli anni 90, diciamo, questo, sistema, diciamo, questo patto di reciproca convenienza si è sempre più indebolito, e oggi sappiamo che non, non funziona più o funziona sempre meno allora quello che noi dobbiamo fare è provare a ricostruire un patto di reciproca convenienza su basi completamente diverse ed è esattamente eh, quello che è stato raccontato oggi nella, nella presentazione cioè sono esperimenti sono semi di un nuovo modo di un nuovo patto di reciproca convenienza di una creazione di valore condiviso dove ciò che crea valore per l'impresa lo crea anche per la società e viceversa. Come si sta muovendo Union Camera e Mila Romagna lo racconto nella seconda parte. Grazie.